la canzone della famiglia dito Halloween zucca dito, zucca dito dove sei? sono qui, sono qui, con sai tu? teschio dito, teschio dito dove sei? sono qui, sono qui come sei tu? Giollidito dito, Jolly dito, dove sei? Sono qui, sono qui, come sei tu? -co. Giollidito dito, dove sei? Sono qui, sono qui, tu come stai? Ragno dito, ragno dito, dove sei? Sono qua, sono qua, tu dove sei? Oh oh questa è la mano destra fatta dai bambini. Ora dentro lo spettro della mano sinistra. Stregadito stregadito dove sei? Sono qui, sono qui, con il tu? Vampiro dito vampiro dito dove sei? Malefica dito, malefica dito, dove sei? Sono qui, sono qui, con il tu? Clavo un dito, clavo un dito, dove sei? Sono qua, sono qua, e sono qua. Scheletro dito, scheletro dito, dove Sei! Grazie per aver cantato la famiglia di To Halloween. Buon Halloween a tutti!